Ciao! Sono tornato! Sì, anche questa è stato... Ma questa volta sono solo nelle Bill Battle Perché io ho chiamato Vitto per farlo venire a aiutarmi Però non si è presentato Sono tornati i video delle Bill Battle da soli Cioè proprio ha detto Ah no, io non verrò Perché ho un problema Aveva parlato di brufoli ma non ho capito il, il motivo non si... <susurr> eh <susurr> Una mucca, no, allora questa roba mi sembra... <ride> Vitto! Ma il brufolo eh, è cresciuto, tifuri. è diventato... Ti ha preso la faccia! Ma ah, intanto io non ti ho parlato di brufoli, ma ti ho parlato di mal di pancia, eh? Ah, brufoli okay. ti avrà parlato di qualcun altro, tu hai capito molto male, ok? Ah, ok. Un mal di pancia è incredibile, sì. Poi un giorno mi sono svegliato e... Sì. Sono trasformato in un minotauro? Eh. È eh, molto ok, ogni tanto do... muggisco, cioè ho imparato a muggire, adesso fa Capito mm -hmm. Aspetta che devo star noti Allora, come si risolve questo problema? Forza voglio sapere subito Ma intanto sì. devo andare a parlare col mio gnomo di fiducia Ma ho notato che le braccia sono attaccate alla palla eh, Io so parlare un po' lo mio mesco. Eh, Mi adesso... qua dietro l'angolo, magari origlio un pochino, che dice allora, allora sì. eh, ci ho parlato e mi ha detto che nella caverna mia mm. che... Da dove dove puoi fare, sono, non puoi saperlo. Ah, okay. Devo andare a trovare. C'è una pozione dentro. Non so perché sempre con le pozioni risolvo io le cose. Eh, strega, è sì. E quindi io devo andare là a bere la pozione. E Vedere se torna normale, ok? okay? <susurra> <Cosa sono> questi... <susurra> Adesso che torno al normale senza alcun problema, direi che possiamo andare a iniziare la build battle di oggi. Sì. Bene, iniziamo. Allora, vediamo. Octopus. Web. E... Questo è tutto. Cake. Allora, magico. io ho un'idea. Sì, allora, io inizio a fare il pavimento in abete, dato che sicuramente sarà su un tavolo, quindi... Perfetto. Allora, Facciamo. Allora, Allora... No, scherzo, non è vero. Allora, stai scherzando? Eh, avevo in mente una cosa stupida. Sì. Però non la faremo. Faremo cosa? una classica torta. Ok. Allora, io no. sono un maestro tortaio, come sai bene. Quindi... Eh, no, non sapevo. Eh, adesso lo sai. Ora ho paura. Eh... Esatto, e eh, fai bene. Infatti, io sto già, mi sto già mettendo all'opera per cercare il centro di questo. No, signora! Da quando la base della torta è bianca? Esplodi male Cerchiamo il centro allora, fermo, stai fermo Allora, il centro eh, è... Eh, l'ho preso Fermiamoci qua come altezza Ho fatto il cerchio del piano successivo Che non va bene perché va allargato Racconto un aneddoto del mio passato Sì? Fatemi pensare però a quale aneddoto Ah, non l'aveva già deciso No, allora Potrebbe essere del fatto che... Si, mi lasci il tempo per thinking Qual è una cosa interessante Che posso raccontare del mio past eh, Di io bamboccio La decida il prima possibile Possibilmente eh, Non so cosa raccontare Aiuto. Si... un argomento Eeeh scuola Scuola? Si sì. eh, scuola Cos'è che c'è di interessante scuola La scuola è noiosa No eh, non è vero è diseducativa questa cosa non è vero, scusate. La scuola è una palla incredibile, è vero? È una palla per giocare a calcio. Sintesi. Esatto, la, la prendi a calcio perché la detesti. No, la no, perché la prendi a calcio? Perché devi giocare a calcio. Perché che è molto divertente. Sintamente. Allora, vediamo un pochino Beh, è la prima partita. Ci sa, che tortone apocalittico. Sto qua dove andare a giocare alla promo. È ingiusto che abbia, sia arrivato qua. Allora, io gli darò Epic. Mi... Questa è una. Wow, Leggendari, tutto. Hanno vinto. Eh, hanno, hanno vinto. vinto. Beh, eh, a, a, a, accettiamo un secondo posto. Allora, questo qua <ride> ha fatto una torta base. Solo che il pavimento è base. Quindi poop. È una torta di sabbia. Io gli do ok, cioè mm. una torta fatta di torte. Allora. Il mio voto è super poop. <coughs> ecco. Leggendari. Eh, esatto. Leggendari ovunque. Party. Quarto posto, beh. Oh no, per essere la prima partita. Lo accettiamo a pieni voti Questo qua sta distruggendo la mappa. Allora, allora jellyfish, una Medusa. Jellyfish. Basta, io voto Party. questo. Io voto. Medusa. Vota Medusa. Voglio fare una roba epica. Camping. camping! Medusa! Medusa, no, ti camping. prego, vinci, Medusa, Medusa! medusa. medusa. <ride> No, okay. nessuno è okay. i due eros, basta un costruirò una medusa per protesta una medusa, un, zom un zombo d'uso Allora, io penso allo zombie Ok, io nel mentre mi metto qui e A parlo fare l'ambientazione mio... No, metto oh, qui no. e parlo del mio aneddoto Ma come? Allora, tutto ciò che farò qui è fare l'aneddoto Si, allora. accelera eh? Zitto Vai Fammi imparare. Praticamente Voi sapete come ho con... cioè, tu... Allora voi e te Sapete come ho conosciuto FNAF Come? Allora un giorno eh... Allora quando ero un piccolo bamboccio Allora un giorno Giovanni mi ha installato un nuovo gioco Che si chiama Five Nights at Freddy's 3 Demo Lui Ok e Allora io tipo lo apro E la musichetta del menu mi ha fatto spaventare talmente tanto che ho tipo chiuso il gioco e me ne sono andato a letto a piangere. Quando è tornato mio fratello grande. Di resto, bro. Ma scusa un attimo, ma tipo, cos'è Five Nights at Freddy? Se lui mi ha detto: ah, sono dei pupazzetti. Mi mi <SILENCIO> sarei <SILENCIO> immaginato, tipo, What? Eh... Ma non ti viene il male? Sono una, una pizzeria che guardavi questi miliardi di pupazzetti, tutti uguali, che venivano addosso a te e ti, e ti uccidevano. Ho sdrumato la testa dello zombie per renderla cervelloide, E un po'. E adesso puoi fare gli occhi, gentilmente. Poi con la lana rossa, invece, gli faccio le mani blood. Come se ha sdrumato gente. Oh sì. È incredibile come, in un modo o nell'altro, Alla fine, in questa serie, nelle costruzioni sì, ci mettiamo il sangue. <ride> bene, io direi che va bene. È una buona costruzione. Ma tutti questi fulmini, ok. Allora. è un octopus con dei piedi. E adesso al nostro, che ovviamente è leggenda, mi sembra abbastanza spontato. È abbastanza allora vedo gli ok, un epic. epic? Un poop. DISMAZ! Uh, Ah! This the sus! Sus! These nuts! I ah! Report! Ah! <ride> Come All gli ha dato le Come Abbiamo ah, vinto! Abbiamo vinto! Stella! Stella! Pecora! Zado e, e bottiglia! Io voto... pecora! Adesso faremo una bottiglia gigante con dentro una nave! Oppure la facciamo tipo... Una bottiglia Potremmo di alcolici Potremmo farla tipo rotta con la nave che esce E adesso devo, usare, devo fare il vetro... Lo farò viola Vabbè, niente grog, viola Perché è bello Qua sopra il tappo Che sarà così Perfetto Di nuovo guardi la bottiglia di alcol big E Ripico. adesso qua farò la... Ti aiuto la, Non ce la, la, la, la, la fai Vitto, lo sai bene, no? no! lo sai? tolgo la barca tolgo la barca no, ah no allora... okay, okay, okay, okay, okay, ma... ok ok ok ah. ok ok ok fatto un terrarium questo è un panda dentro è un terrarium cosa qua. mi okay. piace è good qua questo è un bottiglia. tipo che guarda un'astronave astronave no una bottiglia strana poop Sessi. è il, il podio dall'1 al 10 Le abbiamo aggiunto top, bene eh, top 6 quindi detto questo crediamo di aver detto tutto e nonostante abbiamo vinto solo una partita, cioè abbiamo vinto una partita sono rimasto del Ciao Ma come? Beh, no, come? no, no, niente biscotti la fortuna, no, me ne esco biscotto, a discord finita. eh, me ne esco a discord Vieni qua un attimo, una roba, fermo, stai fermo, fermo Basta fermo. che dice la parola a biscotto e aspetta, chiudo il video direttamente Aspetta, aspetta allora se, allora, se, se dice... allora aspetta se dici la parola allora il titolo del video se dici la parola biscotto il video finisce vai <ride> allora oh guarda un dolce questo dolce <ride> è stato delizioso <ride> ma aspetta c'era un pezzo di carta dentro che cosa dice quanto possono andare quanto pro in profondo possono andare le no allora Mm. A ah, ah, quanto l'oceano sarebbe più profondo sì. Senza le spugne marine Rispondi Interrogazione Movedo. Uguale Bravo allora, uh, Quindi, quindi...